sono davanti alla banca nazionale credo sia in corso un 3-7 do un'occhiata non preferisce forse aspettare che arrivino i rinforzi? negativo non mi serve una baglia per sventare una rapina è così che si fa Viene a venire a riprendere il vostro amico. Ho il sospetto che non sia più in condizione di guidare. La gente Rinfield è nei guai. Muoviamoci, Jones. Speriamo che non sia troppo tardi. Ma che diavolo gli è successo? Dall'aspetto sembra uno che ha appena inciampato in un fantasma. Un fantasma, eh? Rainfield. questa è la storia più ridicola che abbia mai sentito. La prossima volta direi di aver visto il lupo mannaro. De deve credermi era peggio del lupo mannaro Sono a pezzi, per questo mi prendo un lunghissimo riposo. Anche noi? Anche noi due l'abbiamo visto. Questo sia un bel problema. O forse la soluzione dei nostri problemi. Se tre validi poliziotti hanno chiesto un periodo di riposo, c'è da augurarsi che Maoni e compagni invece lascino la polizia? Deduzione ineccepibile, signore! Sì, <ride> ok, buffoni, toglietevi i tappi dalle orecchie! Tre dei miei uomini migliori hanno visto oh. il fantasma ed ecco il risultato! Hanno confuso lo shampoo con la candeggina. Non scherzerete più quando ve lo troverete davanti. Dicono che quel tipo sia alto come un gigante. <susurra> <susurra> e poi le sue dita di scheletro hanno unghie affilate come lame di rasoi! <susurra> <susurra> Ma la cosa peggiore è che il fantasma è senza faccia. <susurra> <susurra> oh. oh. oh. oh. Aiuto! Huh? Esce subito oh. di lì! Mi ha preso, ti prego, non farmi male. Aiuto! <susurra> <susurra> che anzio! Ora vedete di catturare quel fantasma o come prossimo incarico vi farò lustrare tutti i canili del corpo K-9! <susurra> Ok ragazzi, la caccia al fantasma è aperta Ehi hey, ragazzi, qualcuno è entrato nel museo della Contea Sembra che si tratti del fantasma Va bene gente, il lavoro ci chiama Ricordate, non dovrete mai guardarla in faccia <ride> Ma allora è facile, quel tizio non ce l'ha? Oh, no! <ride> Avverti quelli del museo che la cavalleria è in arrivo Ma io come potremmo proteggerci da fantasma? Davvero, Seth? come? Riffle ci ha detto di non guardarlo in faccia! Potremmo usare uno di questi! Sì. Attento alla fontana! Batum batum batum batum batum batum Adoro immensamente il brivido. Siete pronti, gente? Pronti! pronti. Comincia la partita a guardie e ladri. Siamo qui! Bene, ora dividiamoci in coppie. Um, e io che faccio? Tu vali almeno per due, House. Sicuro, hai ragione Sono molti i piani da ispezionare, sbrighiamoci Chi è quel tizio? Sembrerebbe uno importante È Atlante, il regge il peso del mondo lui Non no, no, mi sembra un grande sforzo A noi tocca reggere quel macigno del capitano Harris <ride> Ma non mi fa mica tanto ridere oh, Gli insetti mi fanno schifo uh. Cos'è stato? stata? Veniva andata da quella parte! Le tarantole. Ah! Oh no, visto che hai combinato. Altro che fantasma. Qui al massimo troviamo Biancaneve e i sette nani. Gli ordini sono di ispezionare ed è proprio quel che faremo mm, Hai ragione Callahan, devo aver perso la testa oh, oh, oh. oh, oh. Ferma lì furfante Ho il diritto di non parlare e di richiedere la presenza di un avvocato oh. Oh, oh. Il, il fantasma. fantasma Può considerarsi davvero fortunato signore Quella risata proveniva da questa sala. No, avete sentito anche voi? Puoi scommetterci il tuo bazooka, carina. Quando è che quel vile fantasma smetterà di ridere e si deciderà a farsi vedere? Mi accontenta subito, sbirri. Il fantasma? Ehi, guardate, è vivo! Beh, forse è un po' denutrito. Mangiati un po' di piombo ti ha preso in parola tac Per mille hot non muovetevi di lì. Speriamo sia allergico alle divise ripiene. No! Oh, oh, oh, eh! <SILENCIO> <SILENCIO> um! oh! in pallina wow strike oh mio eroe questo posto mi fa venire i brividi mi sembra quasi la casa di zia Elsa Sed, e io dico sed dove sei finito? <susurra> <susurra> ah! Ah! Ah! Ah! <susurra> i miei occhiali? Oh! E non ho nemmeno quelli di scorta. <susurra> ah! <susurra> ah! Saluti a te, la gente. Ah! Chi, chi, chi parla? Non riesco a vederti! Ti farebbe piacere, non è vero? Fissa il tuo sguardo sul volto del fantasma! Mm. Oh, ti, ti dichiaro in arresto! Come? Non sei terrorizzato! Direi proprio di no! Alza le mani! Maleducato! Che è successo? Il fantasma, credo. Su, acciuffiamolo. Eccolo là. Voi copritemi. Guarda, guarda cosa c'è qui. Ah! <ride> Sono qua uh. Grazie, House, niente male Alla prossima, cari E il diavolo se la porti <ride> Maoni è tornato, hanno visto il fantasma I capelli sono bianchi Come la neve allora daranno le dimissioni <ride> Questo è il giorno più bello della mia vita Non sapevo che lei fosse così portato per la danza Vedi di piantarla, idiota Possiamo dirle due parole? Oh sì, con piacere Vediamo se indovino volete dimettervi in massa Oh no, signore, ci basterebbe una bella doccia per toglierci questa calce. Calce? Calce? Calce? Oh, calce. Ormai ci dava per spacciati. E buon riposo anche a te. you. è Chuck? Chi è Chuck dove sei? Aiuta, aiuta, polizia Calma un momento, sono io la polizia Che c'è da strillare? Il fantasma ha rapito il switchjack. Dove l'avrà portato? Se soltanto avessimo un piccolo indizio Sul portellone della macchina c'era la Earth's Castle Questo si chiama un indizio E allora che aspettiamo? Vi raggiungo subito appena mi si saranno svegliati i piedi Questa è la macchina che io chiamo, trita polverizzatrice di poliziotti. Sono contento di non riuscire a vederlo. Un poliziotto che non mi teme costituisce un grave problema per la mia attività. E questo tipo di problemi è meglio eliminarli sul nascere. Liberissimo di urlare se vuoi. Rende la cosa ancora più divertente. Beh, in questo caso... Aiuto! Suicia, che è là dentro riconoscerei i suoi strilli fra mille. Fermo, Zed. Un altro passo ed eri finito. Lasciate fare a me. Grazie, item Su, tocca a te, House. Io? camminare su qualcosa. No, grazie. Uh -uh -uh. Uh -uh -uh -uh. Un bel lululato fa meraviglie. Tac, Callahan, il portone è sprangato. Ecco fatto. Adesso non più. Avete un modo di bussare molto convincente. Benvenuti nel mio castello. Entrate pure se osate! Grazie dell'invito. Dobbiamo seguirli, capitano. Sì, però mantenendoci a debita distanza. Battuglia, Halt! Questo posto è disseminato di trappole. Non toccate quel filo! Guarda che manetti originali! Eh, ma mollatemi! Eh, eh. Come faccio a liberarmi? Un bel colpo è via! Eh, ci penso io, Tuck, vuoi? Ghiri, Puoi tenerle come souvenir. Non perdiamo tempo! Un piede qua sopra e non è il tempo di dire ciao! Il nostro fantasma non ama la compagnia. Ma... Ma è Switchak! Mm, dieci a uno che quei babbè inciamperanno nel primo ostacolo che incontreranno. <ride> Oh, ecco, Meno male che non ci sono le piume! Perché non tieni un po' chiusa quella boccaccia? Signore, l'aperto che sta violando la legge! Il fantasma obbedisce soltanto alla sua legge! <ride> Hai chiuso, sacco d'ossa! Wow, non immaginate quanto sia felice di intravedervi! Ah, Aspita, con quella porta si è venuta a creare una piacevolissima corrente d'aria. Fatevi indietro, ragazzi, ci penso io. È un tuono quel che ho sentito. Mi pare di sì, sta cominciando a piovere. E conviene star fermo. Ci vuole ben altro che uno stupido piedipiatti per dare ordine a un fantasma. <ride> Sparito come un buffet gratuito! E, e adesso mi dici che cosa facciamo? Per vostra fortuna sono un patito dei film dell'orrore. Ma chi l'avrebbe detto che lì c'era un passaggio segreto? Zed, libera Switch, Voi altri con me! Carica! Trova il modo di uscire di qui pronto! Ci sto tentando, signore, ma non riesco ad afferrare quell'anello! Correte, ragazzi! L'abbiamo quasi preso! Il quasi mi preoccupa. È in trappola, non c'è via d'uscita! <ride> Ormai l'abbiamo in pugno! Non riesco ad aprirla! Sai cosa vuol dire questa P? Significherà privato! No, nel tuo caso, pollo! Pollo! Aspita, ragazzi, è come un bazar per illusionisti. Sembra di essere a casa del mago Udini. Ma. dov'è il fantasma? Sono quassù! Dove voi non potete raggiungermi! Oh, oh, oh, oh, oh. <ride> <ride> Stavolta è proprio in trappola! <screen> Sono qui Nella zona riservata ai fumatori Ti dichiaro in arresto Se siete davvero decisi ad arrestarmi Prima o poi dovrete anche guardarmi in faccia Me ne faccio un baffo dei tuoi occhi Sono cieco come una talpa Mamma, lo ha letteralmente spezzato in due eh, Non picchiarmi, ti prego, non farmi la bua E questo sarebbe il fantasma? Ma come fa una pulce a creare guai tanto grossi? Un po' di suggestione, qualche trucco ben studiato e un sacco di radiocomandi <ride> A te l'onore, oh, Switchak, Con immenso piacere! Switchak ha avuto una medaglia, ma siamo impazziti! Per cosa poi? Chiunque può arrestare un mago in miniatura! Quel mago in miniatura ha terrorizzato e messo a riposo tre dei suoi uomini migliori! Beh, ma non ha terrorizzato me, Maoni! E neanche me! <ride> Aiuto il fantasma! Pissate lo sguardo sul mio volto! Che costume da sballo, vero capitano? Oh, ma noi non ci siamo mica cascati! <ride> <ride>